Benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi parliamo di Kat Von D Vegan Beauty. Perché il marchio della Kat Von D adesso è KVD Vegan Beauty, quindi formula vegan. E vi devo parlare dei must have. Quindi, prima di tutto. vogliamo parlarne, dunque questo è uno dei pochi set che mi sono comprata io, perché tanti make up eh, me li inviano le in aziende, ma tanti altri li compro io, e questo glielo ero da Sephora, stavo facendo un giro ho guardato, ho visto questo con le orecchiette da gattino e ho detto no, mio, prima ancora di sapere che cosa avesse dentro allora, alla fine il kit and della Cat Von D Vegan Beauty e contiene il mini mascara e l'eyeliner quindi i prodotti è must, così ho anche potuto testarli e dirvi cosa ne penso, le orecchiette da gattino sono bellissime, quindi adesso tiriamo fuori la matita e il mascara, che io amo i, i travel sites, quindi quando le ditte normalmente mi chiedono quali prodotti scelgo, quindi mi danno tot prodotti da scegliere, e scelgo i travel sites perché così posso provarne di più e anche se provo più mascara non no, non provo per qualche giorno e poi lo lascio lì cioè posso, mi dispiace meno se rimane il prodotto, ma questo l'ho finito e ora partiamo ho ricostruito il gattino perché per me è bellissimo scusate eh? o di là? Ok a posto allora partiamo con questo che è il cake pencil cioè ve lo devo mostrare perché solo il pack è bellissimo è fatto così è una matita di quelle automatiche nerissima dunque Prima di tutto, il prezzo perché 0,3 grammi il full size, ovviamente 19,90 euro da Sephora. Allora, intanto devo chiedervi una cosa: qui c'è scritto Made in Italy, Made in Italy, davvero oh, una cosa in più che ci piace. Allora, dice di essere una matita eh, super intensa, ricca e eh, long wear. Water, quindi eh, non è un waterproof, ma è lunga tenuta. Allora, il nero intenso, lo vedete anche dalle clip, ma il nero intenso c'è dalla prima passata. Io adesso me lo tengo così fino alla fine del video perché non verrà mai via. una mina morbida ma non cremosa quindi va bene per qualunque tipo di occhio fin dalla prima passata scusate ma è proprio finita la mina fin dalla prima passata questa è super super nera intensa se volete sfumarla tratto e sfumate perché si fissa e non si toglie più resta intatta fino a sera cioè wow mi è piaciuta tanto perché resta nerissima e resta intatta fino a sera io l'ho messa alla prova anche nel periodo dell'allergia quando mi lacrimava gli occhi di continuo ed è nel periodo comunque quando c'è stato quelle temporali vento, quindi con il vento che mi lacrimavano ha sempre retto lo devi andare a struccare alla sera perché da lì non si muove struccante oleoso possibilmente un olio o un burro perché il bifasico si sì, lo lavorate un attimo e viene via però oleoso è ancora meglio ed è nella rima interna che quella che a me lacrimando l'occhio mi va via tutto resta resta ed è bellissima per me questa è stata davvero una scoperta ed penso che con le promozioni questa la ricompro perché mi è stra stra piaciuta ma adesso veniamo al mascara questo qui e si chiama eh, go big o go home allora eh, mi piace tantissimo, ve lo mostro questo scritta sembra gotica nera lucida su peck nero opaco, per me è bellissimo, non ho visto questo guarderò dopo se è un made in Italia anche lui perché sono, non ho capito allora l'applicatore è questo cicciotto, ma proprio cicciotto, cicciottone, e l'applicatore è full size, solo la quantità che era almeno, comunque la quantità è full size 10 grammi, 23,90 euro cosa dire di questa mascara? Intanto vi ho fatto le clip delle teste proprio su strada, ma ve le mostro tra poco, prima vi devo dire che è un mascara che va un attimino lavorato, non è Intenso dalla prima applicazione, ma si lavora tranquillamente, neanche con per il troppo tempo. Comunque lo vedete dalla clip ed è un nero super intenso. Adesso è inutile che parlo per niente, guardate le clip il testo su strada e poi ne riparliamo. Questo è il risultato. Ecco, unica cosa, attenzione perché tende a unirsi un pochino, ma basta un pettinino e si staccano. Per il resto, adesso sono le 11.07 e noi iniziamo ufficialmente questo test. Allora adesso sono le 17.05 aspettate che vi sistemo e direi che è il caso di guardare come si sta comportando dunque è sempre bello intenso si vede meglio ok allora vedo che non ha fatto grumetti qua sotto ok però aspettate se faccio così Vengono via un po' i pezzettini, certo. Uno normalmente non fa così con le ciglia, anche perché da soli non, è, non viene via, non si secca. E oltretutto, oggi c'è del vento, quindi l'ho messa a dura prova perché ho lacrimato. Beh, dalla matita si vede che ho lacrimato, ma non interessa il mascara, non la matita. E per il resto sta tenendo. Quindi io direi che aspettate. Vedete che l'effetto comunque allungante, incurvante e ancora nero c'è ancora. Io direi a questo punto che ci aggiorniamo col prossimo test perché eh, dopo vado a fare la doccia. Quindi vediamo anche come si comporta sotto appena un po' d'acqua e vedremo. Ok, allora come sempre state fermine perché siete in bilico sullo specchio. Vediamo dopo la doccia come si è comportato. Direi bene perché non si è sciolto per niente. L'unica cosa è sì, si lascia questi grumini, però bisogna andare a tirare, cioè quindi non, non fa fallout. Eh, vedete che sotto non le lascia, solo se tiriamo si staccano. Ma adesso vediamo lo struccaggio: come si rimuove? Allora, bifasi col al solito, che ho oltretutto ho quasi finito, Pad in cotone e partiamo. La prima volta che la provo anch'io, quindi. Allora, vi posso dire una cosa, con il bifasico non viene via assolutamente niente. Ma assolutamente niente. Bene. Ok, infatti normalmente io uso questo che è l'olio della Kiehl's e andiamo di olio. Lui so che funziona, quindi iniziamo. A questo punto facciamo su tutti e due gli occhi. È bello tenace, ma una volta usato l'olio, viene via tutto. Allora, avete visto che applicato piano piano, per non sporcarsi, perché l'applicatore grosso si rischia di sporcarsi, ma una volta applicato, ha un, c ha, c ha, ha un effetto wow, ma davvero wow. Ecco, forse il richiamo al gatto della confezione, questa è proprio... Da gatto può essere. Può essere questo. Non ho studiato, non ho indagato. Ha un effetto wow, davvero! È un nero super intenso che subito apre lo sguardo, dà molta definizione, si nota e va bene anche da solo durante il giorno base viso mascara si sta a posto perché già apre lo sguardo e dona ed è volume alle ciglia, dona intensità. Anche perfetto con il trucco con mettere sotto una mascherina. Quindi abbiamo coperto tutto tra gli occhi, questo proprio woof, si vede. Durata che ci interessa tanto perché dice di essere a lunga tenuta, ma non waterproof, a me dura tutto il giorno. E sapete come prima l'ho messa alla prova con il vento, con gli occhi che mi lacrimano, non cola, non si scioglie, non perde intensità, non perde intensità né di curvatura, né di lunghezza, né di colore. Tutto il giorno si va a rimuovere la sera. E questo lo rimuovete con un olio o con un burro. col bifasico dovete lasciarlo agire per un po'. Quindi vi ho avvisato. Però davvero wow! E durante il giorno non secca le ciglia e non si sgretola. Non lascia i pezzettini sotto l'occhio. Unica cosa che ho notato è che se andiamo a fare così con le ciglia, ma andiamo a farlo noi e eh, da solo no, se andiamo a fare così si perde i pezzettini di mascara. Però è una cosa che dobbiamo andare a fare noi, che io l'ho fatto durante il test. Da solo non si stacca e ve lo garantisco. E ultima cosa che voglio dirvi, l'inci, perché non ha siliconi, in questo caso il mascara. E questa è una cosa che ci piace perché, eh, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, vegan oppure eh, vegan o bio non vuol dire verde. A volte sì, a volte no. Vegan vuol dire che è vegano, quindi non ha ingredienti di origine animale. Bio vuol dire che ha è, è, Contiene prodotti biologici, ma non che lui è biologico, è diverso. In questo caso il Kate Von D Vegan Beauty è effettivamente completamente vegana, sì, come, come linea. Il mascara non contiene siliconi, mentre ho guardato la matita li contiene, quindi non è vegano il prodotto è vegano che non ha ingredienti di origine naturale non so se avete capito cosa intendo però ecco non è che il termine vegan deve essere perfetto bio è perfetto e come dire che è un cibo light non ingrassa è stesso, è stesso discorso allora io questi prodotti ve li stra stra perché a me sono piaciuti tantissimo e sì la matita la ricompro di sicuro il mascara, devo vedere perché ne testo davvero così tanti, che questo è molto valido e mi è piaciuto tantissimo. Ma ne devo testare ancora altri. Questo comunque è top, assolutamente. Poi con le promozioni da Sephora costa ancora meno. Voglio sapere da voi se avete provato qualcuno di questi prodotti, come si trovate. E io come sempre, è... spero di sia stata utile. Vi ricordo di lasciarmi un commentino qui sotto dicendomi le vostre impressioni. Spero di essermi ricordata